In questa zona dello scavo quest'anno abbiamo ricominciato le attività eh, cercando di indagare meglio quale dovesse essere la storia del diverticolo e soprattutto per capire in che relazione dovesse essere con l'Aurelia, che ancora ovviamente non, abbiamo, non siamo riusciti a trovare. Eh, Come abbiamo trovato in questo diverticolo quest è, è quest'anno, questi abballamenti che diciamo, occupano la parte centrale del diverticolo, sono colmati da una serie di, di tante cose, tante cose diverse, eh, terra, e eh, vari altri materiali che di volta in volta sono stati scaricati per colmare appunto, gli avvallamenti della strada. Eh, lo vediamo in questa parte qui, lo vediamo là dietro e lo vediamo anche nella parte nuova che abbiamo aperto quest'anno. Bene, direi fine appunto video. Non la troviamo neanche quest'anno l'Aurelia. l'Aurelia di no, certo un po' di fortuna non basterebbe Eh già, quest'anno anch'io ci credevo Però poi l'hai visto anche te Verso est i basoli finiscono, verso ovest c'è l'Aurelia Moderna e non possiamo scavarci Tutte le nostre ipotesi su questo sito girano intorno all'Aurelia Trovarla sarebbe fantastico Ci permetterebbe di rimettere insieme la stazione di sosta con la sua strada Già, ma sembra che non voglia farsi trovare per il momento per noi sarebbe esaltante riuscire a individuarla. Del resto penso che le nostre percezioni siano soltanto le ultime di una lunga serie. Antonina, eccoti qui. Hai rilasciato il lascia passare al messo arrivato ieri sera? Sì sì, caro Fulvio. Glielo ho riconsegnato stamattina presto se dovevo aspettare te. Io ho anche da fare durante la giornata. Fulvio, Fulvio, sei qui? Sì, protina, arrivo! Fulvio, è successo un guaio. Un carro che stava attraversando la nostra strada si è infossato proprio nel punto in cui mancano i basoli. C'è fango e non riusciamo a tirarlo fuori. Oh, grande Giove, ancora una volta. Chiama eh, Melanzio e Persio e fate aiutare da loro. Per quanto riguarda invece il viaggiatore... Dili di venire qua, ci penserò io a fargli preparare da mangiare, ma sai chi è? Eh sì, è... si chiama Valerio, viene da Roma, è un signore di tutto rispetto. Speriamo che non faccia troppe storie. Ave sì, signora, ho fame, avete qualcosa da mangiare? Spero che il vostro cibo non sia variato come la strada. Mi dispiace tantissimo per l'incidente che vi è capitato, signore. Stavamo giusto per riparare la strada Basta, quando... Basta, ho fame, andiamo. Vi assicuro, stavamo davvero per riparare la strada. L'Aurelia con i suoi viaggiatori che sostano qui di notte sono la nostra fonte principale di sostentamento. Vi assicuro che il cibo che vi abbiamo preparato sarà di certo di vostro gusto. E ora seguitemi. verso la Gaglia. Non è epoca di viaggi questa, eppure sono sempre in giro. Padrone, io l'avevo detto che era meglio non partire. L'ultima volta l'abbiamo scambata a Bella e io ho avuto sempre fan. La cosa che mi dà più fastidio è camminare su questi sentieri sulle colline. Potessimo ancora camminare sull'Aurelia, Satollus, per Giove. Magari, padrone, ma la stazione di sosta dove ci siamo fermati l'ultima volta, oramai è solo un villaggio di capanne. E non c'era nemmeno nulla da mangiare. Non fermiamoci lì, padrone. Non fermiamoci lì. È vero, la stazione di sosta potremmo evitarla. E magari potremmo riprendere la strada più avanti eh, per raggiungere più velocemente Pisa. Io ve lo sconsiglio. È meglio non passare sulle paludi vicino al corne, è pieno di brutti ceffi. Se proseguite su questo sentiero è meglio per voi. Mm, non so chi sei, ma seguirò il tuo consiglio. Starò lontano dall'Aurelio. Chi sono non è importante, io cerco di vivere pascolando i miei animali e basta. Proprio ora sto andando a parlare con il proposito alla stazione di posta. Se volete potete seguirmi, quello è un posto sicuro. Ma lì preferiamo non fermarci, continueremo a camminare. Ah, fate come volete, buon viaggio. nel sondaggio 23 chissà forse sono quelli dell'Aurelia dai venite a vedere Tesi. No, Le nostre botte. perché? Non ho fame. Od... Non me la ricordo, No, era perfetta. Per Antonina, ecco eh. il punto in cui manca il basso. Lì, minchia, mi sono ingattata. Andiamo, cosa stiamo aspettando? No, non era questa. Fulvia, Fulvia, sei qui. <ride> sono qui, arrivo. <ride> Ah, anche per questo, salve signor, eh, stavo sull'Aurelia. Ho incontrato un po' E ora qualcosa da mangiare? Per favore, se non vi dispiace. Ma le te da lì, coglioni. Va, va, va, va. Cazzo, mi si sta smottando il vestito. <ride> Eri sulle colline, e eh, non me la ricordo più. Becca. Ma la stazione di Scioglio, eh, non va bene. Di vivere pascolando i miei animali. Sto... Da. Non importa chi sono. Cerco di sopravvivere Pasqua Forse sono quelli dell'Aurelia Venite a vedere No, sei uscita proprio Dovevo stare, stare il <ride> sua gara.